Io credo. ho avuto che io credo ho avuto io che ho avuto io che che io che che ho avuto io che ho che Davos no, de la cosa è che si che Che no... No... Te le... Te le Deve essere Deve essere fatto saltato. E questo lo già, questo lo già. No, no, ti devi ti devi Ti capo. a fissare. Che è successo? No, le cose da fissare facciamo facciamo facciamo si va va va facciamo facciamo facciamo facciamo facciamo facciamo facciamo e lo vedo. E lo Panią minister, chciałem powiedzieć o tym, że w tej chwili nie ma w tym zakresie. Nie ma w tym zakresie. Nie Ecco, ecco. Ecco. Ecco. Ecco. Ecco. Ecco. Ecco. un Ecco. Ecco. Ecco. Ecco. Ecco. Ecco. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, to no, no, un no, no, no, ma so che so. lo stesso, ottimo lo stesso ma lui si è donato, si ma vediamo, da è si è si, si, si, ha fatto! Oh! Vediamo che che... mi ha staccato la forza. E questo è il aggiungo... E lo sono giù. Eu vou abrir os sonhos. Attivi. E adesso? questo se... un se... sì, altro? E oh, ti arrestano anche se... tu. Il problema: dove sei? Dove sei? Dove sei? Avevi suonato! Non so, Pazzamco. ragazzi, dovrei tagliarlo secondo voi? Perché è un'amica! È un'amica! È l'unica persona che mi capisce! È il mio Wilson! Si assomigliano! Ah, ah, è vero! Avrei lui! Giannino! Che dobbiamo fare con la palma? cosa sei? Va bene! Questa palma non la distruggo! La prossima sì! Ma tu sei il palma amica! Palma! Qua la mano, qua la palma! Grazie! Grazie! Io ti sto di butta! Perché sto co.. No, non lo so. C'è un problema. Se via, Questo mm. un po' esagerato! E' un po' esagerato! E' un po' esagerato! E' come lo... Facile come lo... Lo no, non no lo so! Ay, no. Io, no, io non lo so! Quindi c'è e tu cosa ancora mamma, tu mangi mandinga. Quindi vado lì, sai, sta Si chini, mi faceva dei quattro cose. Che c'è stato? Ci Quando votti. Aspetta un minuto, Me lo si è casual, a giore. Se una cosa che viene da lo Dove devi trovare C'è ancora... un di Abbiamo fatto un'alleanza con la palma Non possiamo farla fuori Eh marone! Aspetta fatemi controllare una cosa Quanto ci manca per arrivare Manca poco Manca molto molto poco E siamo in giusta direzione Presto raggiungeremo l'isola dei nostri sogni Ma mentre Oh no L'isola è più vuota senza Lello Ma perché Io sono ucciso l'unico amico L'ho mangiato! Oh, oh Lello, Lello sei tuttino, Verrei ricordato. E' normale, di 29 di Minecraft nella versione 1.20. Ciao a tutti ragazzi. e comunque la sorbetta mi sto aiutando solo, mi sto aiutando di un sottile di spogliere, eh? Ciao a tutti ragazzi, io sono Carli e Cigna al momento non c'è perché sono a Berlino insieme ad Ale. Innanzitutto vi starete chiedendo ma dov'è Ale? Beh, ci hanno dato due stanze separate, c'è stato un errore, non sapevano che stavamo insieme quindi abbiamo due stanze separate. Questa è la prossima. E' che mi ha fatto vedere. Ok, vedi, che cosa? Se siete in casa, siete in casa. Siete in casa, siete in casa. Ok, vedi, che cosa? va si in casa. Se siete in casa. Ho dato che l'ha appena l'ho dato che appena Marco, stai di la registrazione e poi mi vedi che tu che hai combinato su google che devo bloccare l'account hai oh. fatto un parolazzo? hai fatto qualche parolazzo? no, no. Hmm. and we used qualcosa, Marco Ma no, non, fatto 60, 50, 50. No, non fatto. è che si sta nascendo, ha visto un mondo andare. È profitto! È normale! No, no, perché è quasi un po' di tempo fa. Questo è un altro messo. Un bar un Ugo, un barile. Che senso ha quello normale? No, quello semplice. Quello normale? Sì, poi ci sono a gusti, eh, cioccolato, gusto che costo per 13 euro, 15 euro no... se io ti faccio non mi mangio non non è lo so bene che un'altra cosa, c'è un po' non lo so. però un po' non il giudizio è un po' strano. Venga, la anche Il è festa. E chi il Ah, ma tu non sei più bruno! Eh! E non è colpa di chi Non è, se fa per scuola che che ne ha 10 mila? Non più non più è No! non Ti ero arrivato. Ti ero arrivato. andando. No, non credo. Sto venendo faccio? Oddio, oddio se non mi è fatto. Sono fatto. Sono stato Le— molto... Mm, è vero. E eh, cosa perché è così? Cosa Non lo so. Non lo non lo so. Perché non lo so. non lo so. non lo non lo diamante si muore con il peso per cominciare vedete che sono visto ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao è ciao c'è ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Cosa non stai? Qua a il questo li Browse e se ne va quello di cos'è? non so Browse metti lì questo qui fa il can a fila dove? ecco meno un attivato, a tiro Mais qu'est-ce que C'est ça, oui C'est ça, C'est ça, c'est C'est ça, ça, <coughs> Это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 Cosa c'è da questo È... il giorno, sempre così come si da batta Cosa c'è da fare? Cosa e mi... mi si è attivato questo il così ecco che si sta facendo il tempo che si sta facendo il tempo che si perché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 Sì. ma io ho attivato e questo mi ha coperto la io ho servito no no no no no no no no no no no no no no no no no se c'è Acabo con de volver a tomar Yo no me voy a tomar Y tú a no Si no paso aquí Si no paso aquí yo te voy a Te tomar casa No me voy a tomar casa Dovete sapere che da bambino feci un incubo In quest'incubo c'ero io che dovevo scappare da un miliardo di macchine che mi volevano prendere sotto Bene, adesso a distanza di 25 anni potrò rivivere quel cacchio di incubo Desimate Driver Un gioco dove le macchine ti vogliono abortire dalla vita Era una giornata normale quando la mia Cars Motori ruggenti ha iniziato a ruggire come un leone nella savana e io ovviamente a piedi, e io pa! Però in questo incubo che avevo fatto da bambino, io sono sopravvissuto. E sapete qual è stata la mia la tattica? Il 2000. Mi sono messo sotto la macchina, mi sono appeso. Avete presente che ci sono i tubi? Ero... Avevo trovato un camioncino e mi ero appeso sotto così non potevano prendermi sotto perché ero già sotto. Vedi, out your enemy. Così avevo fatto. Comunque... Eh... Ah c'è cioè, qualcosa di strano, c'è un portale come... Fammi vedere. Wow, Assinazio. questa è una macchina? Perché ci sono dei faretti, però eh... È... Ho paura delle macchine. C'è un portale magico, io ci entro. Oh. Ho sempre paura che ci siano le macchine. Ci odiano. Aspetta, ma quella è una macchina! Eh, non mi fido delle macchine, non mi fido! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la non c'era nessuno eh, Non mi fido delle macchine Non mi fido uh, là, là, uh, là, là, là, là, questo è il. Ma mi sta pedinando Mi sta stalkerando quella macchina Eppure prima ho controllato Non c'era nessuno dentro No ragazzi non è possibile Queste nuove Tesla Ecco di aver dato le chiavi in mano a Elon Musk Questo ti provoca Mai più quella Tesla, mai più, mai più. Voglio la mia buona vecchia Bentley del, del 1900. Ok, ok, ok. Possiamo, possiamo, siamo ancora vivi. Per fortuna qualcuno... Oh! Wow! Wow! Wow! Wow! Una macchina mi è appena volata in faccia. Devo prendere i portali per forza. Guarda, guarda che schifosa! Oh! Scema Mi salto sopra! Ok ok ok devo entrare nei portali i portali qualcuno qualche buon samaritano ha messo i portali quindi por no no per adesso no sono troppe wow! pure con la musica rock ma siete pazzi ma siete pazzi è il ciaboncino no, no no no no no cavolo cavolo cavolo cavolo la gara, sono i fratelli Te te Piglio Sottos. I fratelli Te Piglio Sottos. Non li voglio vedere. Anche perché mi cago sotto. Anch'io. Quindi faccio parte dei fratelli Piglio Sottos. E quindi siamo partiti la stessa famiglia. Lo fare, la famiglia non si ammazza. La famiglia non si ammazza. Via, sì. Mamma mia, meno male. Ecco, ecco, prendo un ascensore. Qui le macchine non possono prendermi. Perfetto. A, a quanto pare, no, sono ancora al piano terra. È questo e questo è un problema? Ma poi è mazzo. sempre la stessa macchina! Guarda che mi tiro giù la tua targa e ti faccio una denuncia da cavallo! Maledetto! Oh oh! Mamma mia ci è mancato è un. Ok, devo trovare un modo per uscire di qui. Il portale è da questa parte! Oh dannazione! Oh Mamma mia come le ho schivate! No! No, figlia mia, figlia mia! No! Ho oh, detto oh, no! Bello. Qua! Qua! Qua si può andare? Eh? Ah. Okay. ok, no le auto, Queste auto non hanno le ruote Questa musica sparata a palla poi L'ho trovato L'ho trovato oh! Oh! Oh! Ok, ferma, ferma, ferma, ferma, ferma Dovete entrarci voi nel portale? No, io Entro uh. oh. oh, oh Meno male, questo è il punto oh. sicuro sono sopra un tetto E sopra un tetto e le vedete, macchine vedete, Non vedete, possono beh, prendermi Ho trovato il metodo per vincere Ecco, Bro, o stai sotto è la macchina O stai vio sopra, vio. ma tanto sopra Ok, bene ma Il problema Il portale è qui aspetta, Ok aspetta, Ma non voglio ah. tornare giù vedo brutte macchine cattive Adios No Il portale Oh no, cavolo ho fatto di nuovo lo stesso incubo 25 anni dopo Decimate driver Praticamente la lore è che io ho fatto un incidente in no, macchina no. E l'ho rivissuto nel coma quando mi sono svegliato Quindi avete capito ragazzi Non guidate veloci Tenete a, a bada il freno Tenete a bada il nostro motore Non andate a 4000 all'ora Altrimenti rischiate Se siete fortunati di fare questi incubi Se siete sfortunati di vedere Nessus Etwas, mio zio Thomas gemeinsame. è sparito E sono passati alcuni giorni Lavorava alla Mojang Era una brava persona Ed è sparito nel nulla Ma nessuno dice niente La polizia sta indagando Ha lavorato a Minecraft Ed è il suo gioco preferito No, che faccia giù So e' un mito Cosa devo dire? Vivo! Chiudetevi! Un attimo, si! Porca! certo! Dove? Ah, cazzo ndo mm. i <messi> e che viene. È che io non ho combinato malva. E quindi proprio Ma ho voglia. E stesso di iniziare un po' non sta proprio fatte cose. Ma di che E che già perché non E la parte di modello E poi anche con non è vero che Perché è vero che è che è che Perché è vero è che devi assi boss no testrim no è quello che ho visto quello sono curioso perché perché sei ancora qui Salve veloce De Quintiabbi! Be. E ben ritornati su so Fratri! La nonna! Difficoltà extra! <sussurra> <sussurra> <sussurra> Granny moves faster than you! <sussurra> Two extra locks on the main door. Darker mod. Si torna dalla vecchia major! Granny Johnny! I'm home Quindi la dark mode è attiva Ci sono nuove stanze Nuovi dei I love this house A parte che non dovevo farlo il primo giorno Perché la porta era già aperta Guardatela Guardatela È già arrivata in camera mia Però si è scordata di avere un nipote E amnesia. amnesie Questo gioco doveva chiamarsi amnesia Amnesia the dark granny Dark mode Oh! oh! Facciamo così Tanto non si accorge È scema! No! No! Io sono scemo! Ok ragazzi Fast and Furioso Niente, niente eh? Ma dove sono le nuove stanze? A me sembra tutto uguale Anzi, non trovo più oggetti E questa è una cosa che mi fa imbestialire! Trovate allora sapete cosa Due Sei una calamita nonna Ti attiro dove voglio Faccio così ragazzi Sempre su e giù alla su <sussurra> <sussurra> Ehi E Salve bella gente Qui Gabby e è ritornati su nonna La nonna col mattarello Il mattarello che pesta Questa volta difficoltà easy Il mio corpo è pronto a soffrire male Perché voi mi avete detto Gabby Tranquillo ti diamo una mano Granni a bassa risoluzione Granni ad alta risoluzione Guardatela Salve la gente qui Gabby ma c'è cioè veramente, mi manca Dov'è la musichetta, dov'è la musichetta Ma prima di vi ricordo il link del fumetto in descrizione Non perdetevi questa avventura Un sacco di serie del canale sono raggruppate in questo fumetto perfetto Se vi piace proprio playtime e altre serie Prendetelo, non ve ne pentirete Link in descrizione Iniziamo c'è pure l'intro! Eh, è assurdo! È proprio un remake incredibile! Della sveccia! Se non ricordo male, lei ti prende da dietro. Lei sente tutto. Fai il crack. Fai il cricket e crock. E poi il mio collo farà spada track adesso, vero? Eh? Eh? Perché è sempre così! Oh, like! Dai, basta camminare nei boschi Lo sappiamo tutti che è dietro di te da mezz'ora Ho trovato la casa È lì che abita Proprio in mezzo al nulla, in mezzo ai boschi Con la mia telecamerona Oh oh Spe ah! Ma cos'è? Ragazzi sembrava un sacco Veramente sembrava uno di quei sacchi di stoffa Guardate HD La stanza della nonna Con la grafica di Resident Evil E guarda pure i regali Beh almeno è stata gentile vero nonna? Abbiamo un armadio Dove possiamo volendo nasconderci Tanto ormai con i suoi 120 anni Avrà poco da vivere Non credo che ce la farà da raggiungere il gennaio Una bella foto di lei la sento La sento Fai cricket e croc Comunque dicevo Mi lasci? Questa che gliel'ha fatta Il nonno? Ho fatto cadere un quadro Marutta! Posso nascondermi sotto il letto? Sì No, veramente, sono curioso dei suoi regali Dove c'è scritto? Non c'è però più la scritta nei, nei cosi Ah, basta 0 su 10 adesso Comunque mi piace che sia molto nastalizio, però È troppo vicino alla porta Dai, vattene, roito. <ride> Porco cane! Guarda la paccata storta! Paccata storta, proprio fatta male! Brutta! Jingle down! jingle down! jingle away. Maronne Ma non c'è un piano di sopra Non l'ha fatta tutta È una grande tipo made in China Io ho paura di andare di sotto adesso Vabbè cerchiamo intanto il mo Ho trovato le pinze è stato Non ha neanche la, la stanza segreta Ma cos'è? Ma questa è casa di crani È, è retrocesso, Ma che remake Questo è meno di un remake Vabbè abbiamo Dobbiamo trovare tutte le cose necessarie Probabilmente ci sono altri oggetti oh, Alla tua età Però io non posso scendere cioè, io non posso scendere con sta vecchia. Forse posso saltare. Se magari salto per di qua e riesco a buggarmi, io devo buggarmi, io devo arrivare. Io devo, io devo farcela. Io, questo, questa va, Io devo andare. Ma ce la lancio! E se lancio l'oggetto? Niente. Vabbè, senti. Oh, mollami! Che vuoi da me? Ti svaligio cucina, eh. La cantina c'è, cioè, c'è anche... Ci sono molte cose Il bagno... Non può neanche cagare sta vecchia Ha tolto i cessi Questa è grani fallita Dopo anni quando il gioco è caduto in disuso La grani ha venduto tutto per mantenersi in vita Questo succede quando i giochi vengono abbandonati Succede questo Che il gioco inizia a crollare su se stesso l'universo Però vedi che c'è un piano di sopra C'è il piano di sopra è solo che non si può raggiungere Ma se avessi delle hack Potrei andarci Un armadio a doppio scompartimento Interessante Io devo trovare il modo di uscire Ah Ah dai dai dai dai dai dai, dai. Chiudigliela in faccia Chiudigliela in faccia E cerchiamo di andare avanti ma, Cioè io non posso Io non posso con questa è buggata Vabbè dato che è lì Dato che è lì io adesso Oh ho trovato un pezzo del quadro della nonna pazza di Natale Cioè vedete non si può neanche uscire La casa è letteralmente cambiata C'ha pure un pupazzo di neve in casa Chi è sto coso ma perché? È il nonno uh, Per ricordarsi del nonno perché ormai il nonno se n'è andato Cioè gli è venuto un infarto quando ha visto sua moglie e, uh, e lei per ricordo ci ha fatto un pupazzo di neve con le sue ceneri. Sì, è andata esattamente così. Posso anche 4506. Ok, questa fa casino. 4507. Spuntino di marmellata sul divano, giustamente. Alla sua età non c'ha più voglia. Non c'ha più un albero di Natale veramente il più bello che abbia mai visto. Cos'è sta stella? Cioè ha ha fatto una si è sciolta, si è suicidata la stella. Una panchina di chiesa così a caso messa lì va bene Questi sono i Robit Oh Vabbè Allora se mi permetti Mi puoi lasciare Si ribella, si ribella È inutile, si ribella Si ribella Come Oh E te l'ho levato Continuiamo a fare il giro giro tondo? Razza di scrofa Qua cosa devo trovare? Devo trovare la master key Poi devo trovare il codice E il codice lo sappiamo Controllo un attimo il codice Signorina aspettili Che sono sicuro che lei aspetta 4507 ah! 4507 E ce l'abbiamo Grazie ah, Nuovo studio ragazzi Ci troviamo in una nuova casa ho Appena traslocato E ho una domanda per voi Avete paura dei clown? Guardate siamo nella nostra bellissima cameretta Possiamo fare proprio come su granni E nasconderci Nash nas! Ora prendiamo la carta geografica Ho appena preso in mano una cantina Cartina Ok noi siamo in questa stanza Qui c'è una cucina e qua addirittura una biblioteca studiato il nostro clown non è scemo qua una carta bill Quando leggerai questa lettera io potrò essere morta sono stata rapita dai t ci ha bloccato in questa casa e ci ha inseguiti come giocattoli mangia le nostre paure giorno dopo giorno fuori di qui non guardare a me ho disegnato una mappa brava è intelligente that no win Abbiamo un obiettivo, dobbiamo trovare il fusibile della cucina per ripristinare l'elettricità. Ok, allora andiamo. Dov'è quel pagliaccio? Ehi! No! Cacchio, sei veloce! Guarda che martello! Wow, wow, wow, wow! Penny! Pennywise! Penny no, no, no, no, no! Questo mi frantuma! Questo mi frantuma! <sussurra> Qua c'è la cucina. L'ho oh, detto la mappa. Ok. Ok. E c'è un coltello. Posso difendermi? Signor Pennywise? Qua c'è anche un fusibile. Guardate ragazzi, ho preso tutto. L'ho messo nel mio inventario. Wow, wow, wow, ragazzi. Continuiamo così. Controlliamo in prima. Ah! Che chi sono queste teste? Sono tutti i suoi passi! Ah! Perché? No! Non guardarlo! Ma va a cagare Avevo un coltello bellissimo Avrei potuto trafiggerlo io Penny's here Allora siccome Penny è da queste parti Ho bisogno di una chiave per entrare in librardia Quindi che facciamo Andiamo avanti Ce la proviamo Ti strappo le tende Voglio vedere come fai senza tende Sono sicuro che il suo punto è debole Che il suo tallone d'Achille Oh sangue Sangue qui dentro La porta è... <ride> Datemi queste chiavi Dove sono? Ok, ok C'è del sangue qui Wow! Wow! Un ragno! Che schifo! Posso ucciderlo? Sì! Gli hai finito un coltello! Muori male! <ride> Cos'è? No! È, è, è praticamente l'agente 47 che si è mangiato un ragno Macabro! Ah, Senti, ma, ma cos'era questo? Sei uno zombie! È un poliziotto! <ride> è tutto un po' male, non credo sopravviverà Ho perso sangue troppo Poltiglia ho bisogno di trovare una casetta di pronto soccorso. Sto andando in giro con un ragno in mano. Via! Che schifo! Ok. La casa di Pennyways. È penna di sorprese. Eeeh, piede di porco. Ce ne incontriamo, ci sono delle assi di legno. Però, devo dire, è veramente grande la sua casa. C'è una radio, manca Manca tutto. Che, che clown triste che sei. Signor Penny. Guarda, ti darei un penny di ele... Eeeh! I cavalli! Sono persone orribili! E, e, e qui? Sta arrivando, devo nasconderci. Se sa che siamo qua ci ammazza lui. Ora vediamo cosa c'è. Ho trovato dei fiammiferi. Signor Pennywise! Ecco cane, abbiamo... Oh, pinze e pillole! Mi serve. Ah! Giorgi! Come? Grazie Bill, credo che sarei morta qui Come mi hai trovato? Oh, oh, oh Non lo so neanche io Sei sparita! No! Ok, abbiamo salvato la nostra ragazza in poche parole Ora ho trovato la carne Che dobbiamo dare al ratto RATITO! Bellissimo ratto! La tua carne è qui Sono stupido allora Interessante, è passato molto tempo da quando Qualcuno... Non mi... No, Evi cattivo What? Nooo Non ci credo Schifoso Ragazzi, c'è No Non mi hai visto No! Queste cose le odio! Queste cose le odio! No! Martello contro martello, leva mancante, guarda qua, ma quello chi è? L Ho già visto da qualche parte quello, quello è il vicino, è il signor Bianello, ti salvo io signor Bianello, cioè dopo un po' inizia ad impazzire in questa casa, no, non mi hai visto, è qua? No. no, non ho la password. 2. Ah, ok. 28. C'è un codice qua 1-2-8-1-2-9. 8-1-2-9. Ok, 8-1-2-9. Forse, <ride> io non posso crederci. Dopo un bel po' ho capito che dovevo Tirare il gabinetto È rotto Bisogna trovare qualcosa per risolvere il problema La pinza vero? Yeeey yeah! Guarda qua <sussurra> Porca porca! Sergio! Per fortuna è un po' sordo Ho qualche problemino Gli è andato un po' di sangue nelle orecchie Ok Di <sussurra> <E> gente <sussurra> Ho ratto da in sacrificio! Mi piace bruciare ratti e... Te l'ho detto, Bill è una persona intelligente. Ma, ma ancora lei... Ma che cacchio! La mia ragazza mi ha tradito con una bambola un poliziotto. Sono stupido allora. Interessante, è passato molto tempo da quando qualcuno è arrivato... Per ritornata, traditrice! Eccoli! piccoli problemi, ma per il resto insomma si comportano anche civilmente Danno sempre da mangiare al loro mostriciattolo si chiama Bobbino Sbobbino, anzi con S davanti Sbobbino, è una piccola sbobba che nuota nell'oceano di Melma che si trova nella cantina Sbobbino è tutto ciò che noi vorremmo essere, cioè Sbobbino is life, Sbobbino is love ora molto pacatamente molto tranquillamente io direi che Andrei a prendermi sì, sì, sì, sì. Ho il croc cro cro cro cro cro cro. Riprendo la mia ruota No, no. Facciamo finta di niente, facciamo finta di questa partita è andata veramente di cacca. Allora, signori. Io mi sono rotto le balle. Ma voglio vincerla con entrambi, perché è così. Cioè, questo gioco è fatto per vincerlo contro due persone. Secondo me si può fare. Ho fatto tanti sbagli ma anche perché loro nascondono gli oggetti a caso. Alcuni oggetti secondo me li hanno resi troppo difficili in questa randa da prendere. Non so veramente dove siano. Quindi ripartiamo un'ultima volta e cerchiamo di giocarla bene per il cielo. Una cosa alla volta. Oh, questo è l'oggetto più importante. Già avere un piede di porco ti aiuta veramente un sacco. Quindi iniziamo subito da lui. Amico di piedi di porco, anche tu in piedi di porco Il mio più bello Andiamo qua, ci sono le pinze Molto bene Ora vedete, questa è una ram fortunata Questa è una ram molto fortunata Fortunatissima direi Tutti gli oggetti che prima non c'erano Ora ci sono Guarda, tutti qua Questa è la ram più fortunata Controlliamo anche questo posto Guardala, la weapon key. Quella è super buona, mi trovo nelle fogne adesso So tutta la mappa a memoria più o meno Abbiamo tantissimi oggetti questa volta Credo fermamente che se ci giochiamo bene le nostre carte possiamo vincere Colpiamola qui Guardate, è buggato il gioco La mia stanga la trapassa È buggato È buggato, non è colpa mia Ecco perché faccio schifo È buggato Bene, bene Wow! Ho bisogno di un nonno Va bene anche la nonna Nonno hai sentito lo stoppo? Anche tu Salve Salvini Vai a cagare va Leviamo uno dei problemi Zan! Via la corrente dalla porta Questa è la security key Ed è proprio lì che dobbiamo andare Quindi signori dei signori io farei una piccola cosa. Oh! Uh, guarda qua quante robe stiamo so, so, so, so. trovando! Pure la safety! Ora se okay, tutto so, va bene! Cosa si sbagliato? Così come lo so! Io so, sbaglio! So. So, so, so. David, io so, non so, sapo cosa! Cosa mi ha fatto? Non c'è nessuno! Non c'è Non Non c'è nessuno! Eh beh, vabbè, devi... C'è che si... C'è così che si... C'è C'è così, ma mi racconto. Guarda se cosa ha, guarda Questo... Ma cosa fa the video was started playing spotify Abbiamo poco tempo, eh. Ma una cosa la voglio fare. Se possibile, sono di sopra. Qua dovrebbero esserci gli ultimi oggetti. Eccola qua, la roba della barca. Perché vorrei anche scappare in barca, non sarebbe male. Però potremmo anche fare la porta. Ora vediamo. Ok, qua abbiamo altre munizioni volendo. Ora, se mi metto qua sulla sbarra e sparo il pulsante. Bene. E qua? È chiuso? E lo so. Perché? Oh ragazzi! Bo, progressi, per progressi, progressi, progressi! Progressi, progressi, progressi! No, Stiamo facendo... Don... No, ho visto visto. Che cacchio è? No, Cos'è il trobo? No, Cosa cacchio era? Un vampiro! No, si, no, si, no, mangi no, si mangia i vampiri! La Granny si mangia i vampiri! Ora io vado di sotto Con la nuova chiave Così sappiamo cosa c'è nascosto lì dentro Ho bisogno di controllare ovunque Abbiamo la padlock Questo significa che adesso possiamo controllare Qui dentro per ah! Tulli Non è possibile ah. Ah. Ho fatto pure casino uh, Cosa ho fatto? Ora facciamo una cosa un po'... No, no. Non mi entrava nella scala, ragazzi. Abbiamo un pezzo di maniglia di porta. Credo che appunto vada sulla porta. Ok, vediamo cosa riusciamo a completare prima, dai. Sì! Ragazzi, ho tutto anche per la barca. Forse possiamo andarcene con la barca. No, non dirmi che... Non pensavo che facesse casino se lo buttavo lì Va a cagare Siamo già al quarto Comunque si impara sempre una boiata nuova in sto gioco Ora so come andarmene con la barca Ho tutti gli oggetti Vito necessari So come fare E lo faremo La barca sembra essere la cosa più semplice Dobbiamo prendere il volante della barca Adesso inizierò da quello Appartenuto al capitano Schettino Dovrebbe essere qui sopra E lo prendiamo Oh, oh! Bene! Guarda che bello. Ora ci marca la benzina, lo spark plug. E il branch. Cose fattibili, insomma, L abbiamo anche aperto per andarcene. Ce ne andremo via come 007. La benzina si trova qua. Quindi super ottimo. Super bene. A posto. Guarda che bello! È molto facile questa tattica che mi sto facendo. Okay. ok, credo che abbiano sentito. Anche questa è andata! Svuotiamola <sussurra> in fretta. Yeah, che Monte al casa ci aspetta. Ok, ora ci manca solo lo spark plug e la chiave. Non penso ci sia altro. Non deve esserci altro. Ok? Era qua lo spark plug. Orco Orco can. Andiamo qui dentro Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Porca patata Lessa Porca patata Lessa Vabbè ci siamo Siamo al quinto giorno Ora mettiamo lo spark plug E se riusciamo a mettere l'ultimo oggetto Abbiamo praticamente vinto Ok Benissimo mi mancano solo quelle cacchio di chiavi che non so dove siano. Oh signore, forse so dove siano Ok, ce l'ho. Ero qua. Ero qua per terra. Non so come è finita. Vai. Vai, li sento. Questa è l'ultima. Serviva questa. Serviva la chiave. Corri. Corri. Corri. Corri. Wow. Sì. L'unica vecchia. Soccate. Soccate. Guardali! Guardali! Ah, ce l'abbiamo fatta! Anche stavolta, santo cielo, però sti due teppisti non li voglio più vedere per un bel po'. Salve ragazzi di Gabbie e bentornati a casa Vianello! Sono loro! Torno a casa loro per mostrarvi il loro figlio, sì! Dopo avermi tradito con lui, hanno pure avuto un bambino! È una roba pazzesca, è un bambino molto vispo, è una roba quasi orribile. Guardiamola assieme. Questo muro parla. Ragazzi ho scoperto una cosa. Che se faccio così mi mando dentro la parete. Ah! Che cos'è? Come ci arrivo? Anzi, come lo evito? Avessi fatto un figlio con me, non sarebbe uscito così brutto! Ma se unisci un nonno, una nonna, bruttissimi, esce un aborto incredibile! Abbiamo il piede di porco! Abbiamo la chiave! Abbiamo tutte le cose! Ora dobbiamo solamente capire come uscire di qui e stare attenti a quel bambino! Io so che prima o poi lo troveremo! Piede di porco! Penso di tirarglielo in testa al nonno, se lo trovo. Anzi, forse è meglio di no, perché non vorrei che una botta lo guarisse dall'Alzheimer e mi fa comodo se ha l'Alzheimer, ok? Uh, una chiave blu Ottimo um, Teniamola presente Dov'è la nonna? Funzionerà la stun gun No, oh, oh, oh, oh, oh. No, non è giusto C'è ancora quel bug Guarda il nonno Sembra che abbia un po' di problemi con quest'ultimo update E quella porta non c'era prima Il nonno mi sente Il nonno ha grandissimi problemi E lasciamolo ma cosa ha preso la nonna? I cimelli dello sbarco in Normandia gli ha posti nel suo giardino? Ma che problemi ha? No, no, no, no, no, no! Pure è qua! No, il no. oh. no, nonno si è sbagato! Oh signore! No. Si danno il cambio. No, no, stop! Stop! Stop! Rifaccio da capo. Devo ripartire. Perché la mia testa si è già pagata Adesso il tutto si concentrerà sul bambino mm. Eccolo là! Guarda che roba! È orribile! È orribile! È un sorcio! È un ratto! È una pantegana! Intanto vediamo cosa c'è qui sotto oh, oh, oh, oh, oh, Guardate qua! Ma ci serve un cacciavite, vedete? Eh? Dobbiamo togliere qua Una chiave inglese ci serve, va bene Si sente anche qui! Si sente dappertutto! Sembra che sia la casa parlante ma non lo è È il bimbo adelante Piede di porco Vediamo qua Abbiamo trovato la weapon key Questo è buono Guarda la nonna Basta Sistemerò lei e tutta la sua famiglia Ma porca trota Mi è partito un colpo Nonno, non avvicinarti nonno Non avvicinarti nonno Mi hai costretto Ora dobbiamo scappare Arriva nonna. Dai ragazzi. Sta facendo un casino in immane. Ma tutto questo ci porterà alla vittoria. Ve lo prometto. Mettiamo la spiscia qui. Ottimo. Siamo attenti, ecco la branch Questo ci serve per il bimbo. L'unico modo adesso è portarli entrambi qui al piano di sotto, così possono agire indisturbato. Vai! Facciamo così. Ottimo. Bambino! Chiunque tu sia, ora ti salverò. O no. Dipende da se sei cattivo o buono Alleluia Bambino Allora qua non possiamo andare perché c'è il polipo Quindi secondo me Qualcosa a che fare Con questa rotella qui sotto Vediamo che facciamo Se clicchiamo qua Vi tolgo le gioie Ok funziona Credo che abbiamo tolto l'acqua E in questo modo potremo passare E vedere lo sgordio da più vicino Dov'è lo sgordietto? ora che ho tolto l'acqua! Non verrà mica da me? Adagio Lo sento, lo sento Dov'è? Ah! ah! Ah! Wow! Wow! Wow! Porca tratta, vediamo! Sì, gli ha tirato una testata che manco Zidane E sono morto! Eh, c'era da aspettare. No, non sono morto! Ora sì Ora sì Ora no? Ok Ragazzi Non sono morto Ma ha tirato il nonno Non ti uccida il primo colpo Bene Ok abbiamo la ruota comunque Nel frattempo Ora con la ruota possiamo aprire la gabbia Solo che ancora non possiamo farlo Perché c'è l'elettricità e altra roba Prendere il fucile Ed usarlo E sapete su chi vorrei usarlo per primo Addio Aiuto non so per quanto durerà Ma una ciotola forse gli si poteva anche dare da mangiare come il vecchio Oh oh! ragazzi la patrocchi! No no no no no no Sono arrivato! no no no no no scappare no potevo! no Ok, no volta proviamo una pro... Stai buona, eh! Credevi che no cieco no te? no Non oggi! no signora! Oh! Spillonino oh, oh. Ora allora, vediamo Oh no Marca vacca Ho visto qualcosa Ragazzi comunque ho trovato la carne Ora gliela do la carne Al bimbo Bimbo guarda Ah non mi ammazzo perché ho la carne Tranquillo tranquillo bimbo Prendi tutto Mangia bimbo mangia Ragazzi ho la chiave Così possiamo trovare il bimbo Sotto c'è ha una fame È piccolo ma mangia pesante Mi sta quasi simpatico con quel bambino Perché almeno non ti uccide subito È già una persona un po' più normale Però adesso se faccio il casino qua Sveglio tutti vero? Eh qua alla fine neanche mi serve Aprire la grata Cioè in un certo senso l'ho fatto per niente Ora arriverà la nonna Ecco Ragazzi, sono un MLG pro di sto gioco. Dai, ok, ora posso aprire qui. Vai, ah, la safe qui è qui. Ma non c'era mai una volta. Vabbè, meno male. Allora a questo punto, ragazzi, gli entrambi. E so cosa devo fare ora. Ragazzi, mi so sa che abbiamo vinto. Trolleremo di nuovo i nonni E se ne dimonticheranno Anche se vinco o perdo Allora non cambia niente Si dimenticano dopo un giorno Dai dai veloci Sono prontissimo Alle ultime cose da fare Signori Fuori uno Il nonno è svenuto Zap Zap Ok Il nonno mi ha sgamato 100% Quindi quello che farò È chiudermi qui e ho messo la doorlock Bene Avrò un po' di tempo per me <ride> Mamma mia Mamma mia Ok Dai una cosa alla volta Una cosa alla volta ragazzi Manca poco Manca poco alla nostra vittoria Velocemente Prendiamo la sifchi Poi facciamo così Apriamo qua Facciamo il croc Così poi possiamo andare a prendere le pinze usare tutto e dovremmo essere fuori di qui se tutto va bene. Uno, due, perfetto. Signori! Chiave di vittoria, chiave di potenza, chiave di gloria! Ok. Lo sapevo! Che erano qui! Ora velocemente! Andiamo al piano di sopra! Queste pinza del cavolo, facciamo tutto di corsa! Zap! Oh yeah! Amo questo suono! Yeah, yeah yeah Oh oh, oh. Po, po, po, po, po, po, po. Ora dobbiamo prendere la padlock. Quindi facciamo scatrump Parti! There is a party in your bedroom! All I know! Po, po, po, po, po, po. Ciao, nonna! Uh, vado giù dall'imbuto, ok? Ora, sinceramente e pacatamente, oh no! Ora lei ve per di qua! arresteremo, dannato signor carne! Ho qui le mani... Dove dove andare? Benissimo, benissimo. Oh, non faccio questo errore! Sì, là dentro c'è Amelia Clark, Amelina! Amelina, Amelinda! Ti salveremo presto! Togli il trattore, non potrò... Uh, aiutarla per sempre! C'è cavolo, lei va in giro con quello! Non ha visto l'arma di Mr. Meath? Lei va in giro con un dannato birillo! Ora devi aiutare la polizia ad arrestare Mr. Mitt! Ok devo metterlo fuori combattimento mm, Non è un problema ah! Adesso guarda Lo fa apposta Ma questa volta per davvero basta eh, In prigione Che hai resistito a 45.000 proiettili eh, Guarda sgamato Non ci credevano Non ci credevano L'abbiamo pure salvata vai Così non l'ho fatto da Guarda, sgamato Non ci credevano Non ci credevano L'abbiamo pure salvata, vai Così non l'ho fatto da detective privato Vai In prigione In prigione Che hai resistito a 45.000 proiettili Ecco Clark Ma questa volta per davvero basta Congratulazioni Hai arrestato Mr. Me! Mr. Me sta in prigione prigione signorini grazie a te mister non farà altri esperimenti nel suo laboratorio e Amelia potrà tornare con la sua famiglia bel lavoro yes. va bene finalmente Master Key! vai ah non ho aggiornato il gioco non ho aggiornato il gioco no! Salve salvello gente qui Gabby bentornati sul prosciuttone sentite la musica è un po' più... Oh, più lenta Ah, oh, signora Clark, ma è la sesta volta che ti rapiscono Ormai è amore, è amore C'è cioè, uno che ti rapisce sei volte di fila Io me lo sposerei a sto punto Ciccio bello, va la bua, vieni qua Ti sfondo a casa Questa volta, ma non prenderò la porta Questa volta vado dritto dritto all'uovo sodo Spacca! Quindi io posso tranquillamente Correre al piano di sopra Non è vero ah! oh! Forse no Era tutto programmato Ovviamente doveva succedere Andiamo da mangiare il porco mm -hmm. Olio di palma in semi Olio di palma Vieni qua, Mangiati l'olio di palma Porcellino sfonda Dov'è? Oh, ti ho versato il sacchetto Eccola, eccola, eccola. Uh! Ok, bravo, entra, magna, magna, magna, magna, magna che diventi grande, grosso e grasso e ti metti in pentola. Ah! Hai tornato il porco! No! Le mie g***a Uh, Sono l'agente dei gabbi e bentornati su Mr. Meat Hanno aggiornato il gioco ma non solo Ha partorito anche un aborto e lo vedremo tra poco Come potete notare hanno già aggiornato la grafica E più hd, i miei occhi bruceranno meno Ma ora dobbiamo un attimo andare dal piccolo Mr. Meat Praticamente dovrebbe esserci un passaggio segreto Sopra la sua casa adesso quindi Che ci nascondi signor carne qui sul tetto Andiamo Ho oh, oh, aperto, ok siamo fuori! Questa volta potete notare che posso camminare sul tetto! Mi ha visto! Ah! Non pensavo! So. No, ma così non vale! Guardate! Ci sono le foto! Queste non c'erano prima, hanno aggiunto dei quadri! Cioè, guardate! Questi erano i suoi genitori, ecco perché lui è così brutto! Suo papà è più brutto di lui! Che schifo, Cioè, mi dispiace, magari è diventato così perché era brutto, poverino Cioè, E poi è diventato un pazzo omicida Mi dispiace tanto Se li troviamo una maialina magari si calma Secondo me la prossima cosa che faranno è aggiungere il garage Comunque, possiamo andare in giro per la casa, adesso siamo sopra il tetto Volendo possiamo anche tornare al porto segreto Ma non ci vado, voglio vedere cosa hanno messo qui la stanza segreta di Mr. Meat. Ok, siamo dentro. Andiamo a controllare. Questa chi è? Questo è lui da piccolo. O è sua sorella? Ah no, sono le vittime! Forse queste persone le voleva rapire! Drag Addict Woman disappears again. Vuol dire che lui andava a rapire le persone, magari quelle che avevano problemi, che erano più facili da rapire. Maledetto! Qua c'è una porticina che non posso aprire purtroppo. Quindi avete visto così. E questa è la storia ragazzi, praticamente hanno aggiornato la grafica e hanno messo questi quadri qua. Come potete vedere la mamma. No, ma la, la... no ma.. non volevo toccare di la mamma! Non volevo toccare di la mamma! Giuro! giuro, giuro, giuro, giuro, giuro. È la quintesima volta che muoio qui. Comunque, abbiamo visto praticamente tutto per questo aggiornamento e non voglio rigiocarlo da capo, dato che più o meno conosciamo tutto. Ma c'è un'altra cosa che possiamo vedere. È appena uscito Evil Kid! È come se Mr. Beat e la Granny avessero avuto un figlio assieme. Che, che cosa triste e brutta da pensare! Allora, è un gioco veramente che puzza un po', secondo me, l'ho pure comprato, però bisogna assaporare questo schifo. Non so come sono arrivato qui, ma mi sono risvegliato in un materasso, robe normali, avviene il cibo del bambino mi dicono, sì perché un bambino ci ha rapito, non so come cacchio sia possibile che un piccolo bambino grande così ci abbia rapito, bene, questa è la nostra cameretta, sporca di ketchup, vuole giocare, è un bambino simpatico, oh mi ha dato un secchio dove, oh, ho già mangiato il fagiolino che mi ha dato, era qui dentro, apriamo la porta, bambino, Bambino viziato, dove sei? Dobbiamo scappare da questa casa e dobbiamo trovare tutti i pezzi del fucile per fucilarlo! <ride> Normalmente non si dovrebbe fare male ai bambini, ma questo bambino è diverso, questo bambino è tremendo ragazzi. Continuiamo a guardare, allora... Qui abbiamo il pezzo del fucile e lo prendo ragazzi. Quattro sangue, dobbiamo sbrigarci perché lui potrebbe arrivare molto presto. Mai toccargli il cavallino a tondolo, oppure... Io Non voglio morire ragazzi! Dove sei piccolino? Non venire fuori, guarda! Sto bene senza di te, continuiamo a cercare. Possiamo anche nasconderci sotto il letto come la buona Granny ci ha insegnato. Ma I've got the video on North. A streaming. So we should Wait, <laughs> do a letto ti è un bambino acculturato questi sono tutti manuali su come uccidere i oh una chiave per una stanza allora metto no i cavi ma sono un rumore ma somiglia tantissimo alla casa di granny è praticamente identica ma specchiata mamma mia bimbo copione devo trovare la chiave per scappare ce n'è una ma non è quella giusta Perché comprate una cassettiera se poi non c'è niente Qua si può aprire, eh, vediamo se Oh, si può aprire senza cacciavite! Ok, qua che cosa c'è? Ok, ho aperto questa porta. Pian pianino, ragazzi, pian pianino. Qua. Dove fa? Il giardino? Questo sta. Surprise, motherfucker. AAAAAAAA! dietro! Corri! Corri! Oh signore! Non Dove ti ho... ho sentito! Bambino! Ok, chiudi, vai, chiudi, vai, chiudi, chiudi, chiudi, Scappa scappa scappa Stami oh, oh, oh, oh, oh, lontano Stammi lontano Ok ok Mi posso nascondere nell'armadietto Non c'è tempo Non c'è tempo Mi sa di no Dobbiamo andarcene Qua cosa c'è? La cantina Ok allora, allora Apri apri apri apri Stacca stacca stacca Ah un pezzo di fusibile, Non posso fare niente Quasi qui stava. Qui cosa c'è? <ride> È chiusa dall'elettricità. Cacchio, bimbo. Guarda, ho trovato un passaggio segreto. Bambino. È tutto mio. Il veleno. Avevano ah, detto che si poteva avvelenare il bambino. A parte che questo è lo stesso veleno che abbiamo visto sì, a casa vabbè. del vicino. Parenti serpenti. Allora diamole lo sto veleno. Andiamo ad avvelenare il bimbo. Posso mettere del cibo avvelenato, mi dice. Quindi prendiamo l'hamburger. Ho avvelenato l'hamburger. Bambino. È pronto. Sì, sta arrivando, sta arrivando Non mi ha visto? Ok, ok, se lo sto mangiando Mangialo, è buono L'ho fatto con amore L'ho fatto con amore L'ho mangiato, oh, ha cagato Come? La cacca in casa ha fatto La cacca in casa non voglio prenderla con le mie mani E <ride> eh, te crede, è velenosa sta cacca Santo cielo Ma io pensavo morissi, No, sembra ha cagato Non gli ha fatto niente Ha cagato ed è maleducato Io credo che devo raccogliere la cacca Serve a qualcosa la cacca Ha detto non posso raccoglierla con le mie mani Ma se non erro avevamo trovato il bastoncino Da questa parte E quindi cacca tocca Io cacca Cacca a toccare io con bastone. Profumata la giornata. Che bella giornata di... bella. Te lo tiro in testa. Ti picchio con questo. Ti picchio con questo. Oh, se ti trovo... Qua c'è un cesso. Posso intasarti il water. Posso mettere un po' di cose qui. Non posso mettere la cacca in ordine. No. Perché quello è il suo posto. Ma stai scherzando... Il mestolo. Ma che mi serve lo scolapasta qua? Ma che mi serve? Qua. L'ho messo nel cesso! Perché? No, aspetta! Davvero! Oh no! Ah. Avete capito quello che ho fatto? Santo cielo, ho trovato un tubo! Che ci faccio. Vi ricordate di Fausto? Adesso c'è Scrauso, Scrauso è il cugino storto di Fausto, è strano, è... non è bello, praticamente il nostro vicino ha venduto casa, ha chiuso baracca e burattini e ha regalato la sua casa al vicino Scrauso, è lì, lo vedete, guardalo, riesce a camminare da fermo, questo è il suo potere, è pazzesco, oh no, devo prepararmi a questa intemperia eh, ah per favore No i capelli no No i capelli no Ciao no, ragazzi I Gabby E fa un genocidio. Perché sono qui? Oh! No! te granni, mannaggia a te ma ti auguro una sciatica tremenda ma guarda cosa mi ha fatto la schiena quella vecchia ora sono io il vecchio che mamma, mamma che dolore eh sì, dal caso che io abbia la soluzione ragazzi Eh sì, perché vedete che sono in piedi Sì, da quando ho iniziato a fare i video in piedi sto molto meglio Volete capire come faccio a farli? Bene, ora risponderò a tutte le vostre curiosità La tua schiena ti fa soffrire? Ti procura dolori fastidiosi? Ti senti gobbè? Bene, perché vi solvo anche questo problema Goditi la comodità disarmante della nuova scrivania FlexiSpot Una scrivania che ti permette finalmente di goderti le tue lunghe sessioni di gioco e lavoro La scrivania FlexiSpot possiede delle gambe motorizzate Perciò si alza e si abbassa e ciò ti permette di giocare in piedi oppure seduto E tranquilli supporta varie altezze, ce n'è per tutti Andando sui comandi possiamo notare che ci sono le frecce per abbassarla o alzarla Oppure settare dei tasti rapidi con varie altezze personalizzate scelte da voi vi posso assicurare che da quando sto in piedi riesco a lavorare decisamente meglio e mi stanco meno. Stare alzati aiuta la schiena e la digestione e fa bene. Quando vi siete stancati basterà premere un pulsantino e tornerete seduti. Comodo no? Questo in combinazione con una serie ergonomica FlexiSpot, ti aiuterà a stare meglio e la tua schiena ringrazierà. Ah, bene. C'è un modo per rientrare in casa allora. Ottimo, la nuova zona della Granny Siete pronti al nuovo finale? Questa è Angelina Mamma mia, ma sono un gigante qua dentro Sono un gigante, questo posto è piccolissimo Mi posso solo inginocchiare su queste zone No, vabbè ma sono le catacombe Le catacombe, sembra come stare dentro la piramide di, di, di, di Oh, la porta Sì, questa è la nuova via di fuga Devo trovare una padlock key Una leva E delle Chine cutter E qui devo trovare Lo screwdriver Ovvero il Non mi ricordo più Neanche i termini, ormai sono solo quelli in inglese Ah! Che brutta che brutta! Guarda, che schifo! Angelina, che ti hanno fatto? Ti prego, oh famiglia! E questo è un ascensore! È un ascensore! Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait! Non vai, gli manca la corrente! C'è un ascensore però! Ma devo trovare il modo! Mamma mia, ma quanti rari! Oh, mio io che sono agrofobico! Questo! No! Oh no! Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no! Cavolo, ok, l'ascensore forse funziona se troviamo una leva Ci serve una wheel crank Ok, dobbiamo trovare una leva per ridare energia all'ascensore E stare molto attenti a questo super ragno supremo Vai avanti, là c'è un martello Bene Sulle giorgive io dare Ma come può la natura partorire tali abdomini Ok, qui è chiuso Comunque siamo al sicuro Pia, il corvo La ciotola Il martello Posso usarlo qui Sì Ok abbiamo fatto e qui abbiamo Un wooden stick È yes. nuovo eh, questo oggetto Sentite questo wooden stick So dove metterlo In teoria siccome è nuovo va nella nuova zona Quindi per ora lo butteremo giù nella cantina Potrebbe essere un oggetto molto importante Buttiamo l'oggetto qui dentro Vai Sì Giro giro al tondo! Casca il nonno Tutti giù per terra Ok chiave speciale messa Dobbiamo usare tutti gli oggetti Anche la padlock poi Potrebbe tornare utile Chi ne so io se ci può tornare utile Già oh. qui ah! Mannaggia quello schermo sporco di ketchup. Lo so io dove attirare la vecchia. Ah brava scema! Ah brava scema! Ah brava scema! Ah brava! E respira, respira l'aria sudata, suina, Sudica che c'è lì dentro. E la, esci. E la Granny Fish viene, gli viene un boccolone. Mamma mia, raffreddore, poi la sentirai peggio di quel COVID. Guarda, guardala, non sa manco in che pianeta si trova. Non sa manco dove vi... Mi serve l'oggetto comunque, signora Goronni. Che mi serve usarlo questo. Oh là! Hanno pure cambiato musica, se notate... Sì, l'armadio delle gioie. Spray al peperoncino! Emma! Emma, è diventata cieca! Non sa niente ora! Ora è molto meglio! Tanto andrà Fino! Fino! I casi sì, l'armadio delle giochi. Mi serve usarlo questo! Oh la!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 Pensate anche voi, quello che penso io? Papà è tornato! Ehi, bambino mio, come stai, mio piccolo demonietto? Ma io lo so chi sei! Ah, vediamo cosa c'è qui, una cosa nuova! Hanno aggiornato Baby in Yellow e c'è il regalo del dottor... Fuori tu, ok... Saltellava saltellava Quindi il principe iniziò a seguire Hop hop hop il coniglio fece E inutile Continuava a scappare a scappare a scappare Fino a che il principe non riusciva più a prenderlo Quindi il suo cuore era pieno di rabbia E il coniglio attraversato la porta E è andato verso il suo percorso Il principe ha pianto Ho bisogno di amici Ma di più adesso di nuovo Te ne porterò alcuni non preoccuparti Disse la sua cara mamma che gli voleva bene Bravo coniglio, scappa Una storia con un lieto fine, eh Eh, sì Adesso lui sogna di mangiarsi i conigli Io lo so che lui pensa solo a questo Allora E per il resto che cosa facciamo Scacco matto Il coniglio ti ha battuto Ora andiamocene, Chiudiamo la porta E ora posso ah, Respirare Rilassarmi Magari con, non so, ho preso ma questo è il dottore, è fatto così il dottore Mi siedo qua oh. Non posso riposarmi un secondo, eh? Che tu con quegli occhi arancioni Dai questa casa Provate a cambiare il pannolino 800 Ti confondevi, sai, su questo divano arancione Sei tutto arancione anche tu con quegli occhi arancioni Arancino, dai Allora, siediti Sì eee, Però eh, se fai il monello Senti, come posso darti da mangiare Se mi chiudi dentro qui Guarda che ho le uova, non ho paura di usarle Ho le uova Ah, ho già Cosa devo fare adesso? Devo trovare la bottiglia Me l'ha nascosta Possiamo andare a rilassarci Adesso devo trovare un libro di... Aspetta che c'è un'altra anima oh, Andiamo facendo progressi ehi! Hey. E qui cosa abbiamo? Scaccomatto Allora andiamo a vedere il principe e il gatto Guardiamoci questa bella storia della buonanotte. Ora stai seduto lì Al di là in una terra lontana viveva un principe che si stava addormentando Quando un gatto saltò sul suo letto Ho trovato un giardino segreto Gli disse il gatto con voce delicata Eccitati di correre di fuori Si sono avventurati nella notte Felice, felice Hanno attraversato un cancello dorato Che era pieno di alberi Poi sono andati in un sentiero sassato Che era pieno di fiori Hanno trovato una bellissima fontana Con l'acqua la, danzerina Guarda, guarda, guarda ma il principe non gli piaceva il giardino Ha iniziato a buttare via gli ma Guarda il povero gatto Aiuto! Ha iniziato a distruggere fiori A prendere l'erba A rovinare tutto per puro divertimento E il gatto guardava spaventato Ma che errore ho fatto Ma dove ho trovato sto deficiente E niente Fine della storia, ti è piaciuta? S'è sì, addormentato A quanto pare gli piacciono le storie horror Devo uscire da questa casa Andiamo, ce ne andrà tutto bene and Aspetta, ma qui c'è qualcosa ah? Ci sono delle zampe di gatto che portano alla soffitta Ma serve una chiave E io non ce l'ho Dai, la troveremo Per fine del gioco, ve lo prometto che la troveremo E qui cosa abbiamo? Un nastro Pare il bambino è maledetto, dobbiamo uscire da questa casa, l'ho detto così. Un altro gatto. Bene, aspetta, ma qua c'è una lavatrice, eh? Pensate anche voi quello che penso io. Ah, ora sono molto più rilassato. Possiamo andare a rilassarci a guardare. CAPI 16 p Sarebbe ah, bello. <ride> Simpatico Mi dà un po' di noia perché sono me stesso Oh no, oh no Dai, dai, ti ho fatto fare un giro nella lavatrice Mi chiamano di più la mia vita mi ah, dannato poppante Poppante birobante Guarda che chiamo la papera gialla torturatrice Esatto, non ci penso io eh, eh, fa piangere la papera gialla torturatrice Tornalo Eh? Sai che cosa facciamo ai bambini cattivi? Li lasciamo fuori dalla porta Eh? Allora fatemi buttare Intanto via questo No devo portarlo a letto Quello mi fa un tipo una magia turca E mi uccide wow. Non guardarmi così è quella tua Se ti comporti bene andremo d'accordo Altrimenti scacco matto Ah oh, devo mettergli un giocattolo Quale vuoi? Eh? Uh, il gatto? Ok, ah sì, perché era il gatto della storia, giusto? Eh? Ok. Ora allora, finalmente posso andarmi a guardare che sedici... Ha riaperto la porta? Vabbè, affari tuoi. Se ti prendi un raffreddore è meglio. Andiamo a guardare. Abbiamo trovato quattro gatti. Proseguiamo. È sparito! Non è più qui!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 Senti, come posso darti da mangiare Se mi chiudi dentro qui Guarda che ho le uova, non ho paura di usarle Ho le uova Ah, ho già spaccato Cosa devo fare adesso? Devo trovare la bottiglia Me l'hanno nascosta, me l'hanno nascosta da qualche parte Sto deficiente, aspetta Sicuramente, ecco, c'era anche un altro gatto Qui, va bene C'è altra roba qui? No Dammi la bottiglia, apri Ecco, ecco, dai Tranquillo, eccola qua Aspetta Prendi eh, eh, eh, Questo mangia e caga Sai quale sono questo? Da grande cosa farai? La discarica? Oh. Scusa scusa scusa scusa Ma stiamo tra amici non, non ci sono due milioni di persone che si stanno prendendo gioco di te eh, eh, eh. Allora prendiamo le mutande oh, oh, oh. Ma da quando in quale mutande hanno occhio e orecchie? Sì, aspetta lì, ti conviene. Vieni qua! Vieni qua! Mannaggia te! Ste dannate mutande che adesso hanno anche le gambe, le mutande con le gambe, le mutande che è diventato lo chef, porca trota! Oh, santo cielo! La mia vita, ma quando si calmerà la mia vita! Dai, venite, dove sei? Dove sei? Mi raccontro una storia. Sto sclerando! Ma vi rendete conto? Sto davvero seguendo delle cacche di mutande che hanno sbattuto la capoccia! Bene Aspetta che ho visto una cosa Prende rompere il vetro in caso di emergenza È sempre un'emergenza con quel bambino Aver sbattuto la testa è l'ultimo dei tuoi problemi Benvenuto nella puzza puzza che puzza Mamma mia è un posto così brutto Dove vive il resto della tua vita E credo che voleva scappare quel paio... no. No, no no no no no no no no Piantala con i teletrasporti Signor Goku Ok? o più piccolo che sei pelato sei un piccolo pelato ok piccolo ti chiamo così un altro giro in lavatrice per punizione è bello eh ti diverti Ah! che bello dagli occhi direi di sì caro mio aiuto aiuto mi stai ipnotizzando! non devo guardarlo non devo farmi attirare dalla sua forza Cioè, a letto no no no no che ti racconto la storia del babbo aspetta qua c'è un peluccio a forma di te Ehi, hey, comprate anche voi il fumetto di Gabby 16-bit Guardate che bello, tra un po' per uscire una sorpresa Quindi che aspettate? Cliccate il link in descrizione e prendete il fumetto di Gabby Così potrete capire tutte le future sorprese È una storia bellissima Ho davvero sfruttato un placement di un altro per fare il mio placement? Che malvagio Ok, um, caro mio, eh, la storia del coniglio Vuoi sentire la storia del coniglio? Oh oh oh. Allora, leggiamo. Quando il coniglio è venuto a visitare, il principe disse, è tempo di giocare! E con i suoi occhi rossi l'ha spaventato. E quindi il coniglio non voleva più rimanere. È andato verso l'uscita saltellando. Ma il principe ha iniziato ad urlare. Devi essere fermato! Quindi... No. Eh, eh, ho capito che il coniglio scappa Il coniglio scappa Perché anche io vorrei scappare Se non avessi messo una maledizione che mi chiudia ogni volta in casa Eh, scusa Ha fatto bene il coniglio, ha fatto bene a scappare Però dai, andiamo a vedere com'è Com'è la storia, dai, andiamo ancora a vedere Fammi leggere questa storia Allora, il coniglio Sei una piaga, sei una, una delle sette piaghe dell'umanità Sono le sette meraviglie Tu sei la settima piaga Allora, vediamo, cosa devo dargli un giocattolo Il coniglio, vero? Ma se gli do la pecora che succede? Eh? Cattivo! Vabbè, dai, chiamogli coniglio. E io vado dal gu gu gaga, gu gu gaga, gu gu gaga, tonta cacca. Allora, continuiamo a leggere sta storia da me.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 il coniglio ti ha battuto. Sì, Ora andiamo ce ne chiudiamo sì, sì. la porta. No, posso. no. Respirare e rilassarmi. Magari con. Non so. Ho preso. Ma oh, questo è il dottore, no, è fatto così il no, dottore. Mi siedo qua. Non, so. non posso riposarmi un secondo, eh! Volete conoscere il mio nuovo bebè? <sus ihn> Guardate che carino! Oh no! One hour later. <susurra> eh, ce ne siamo liberati per oggi! Bene! <susurra> Benvenuti su The Baby di Yellow! Capitolo di Natale! Ma prima di partire lo sapevate che Genshin Impact è finalmente disponibile in italiano? Se non l'avete già provato, Genshin Impact è un action RPG open world gratuito Disponibile per iOS, Android, PC e PlayStation Guarda no, che sei uscito, guarda che sei scaricante Se mi scarico, scusami Guarda che uscito, non... Devo essere... Dove fa? fa? Il mondo di Genshin Teyvat è ambientato in un mondo di tipo fantasy e anime. E guardate quanto cavolo sono belli i personaggi. Cioè veramente la cosa che, che mi piace ogni volta di Genshin sono i personaggi con goncolosi anime. Eh sì Ogni personaggio su Genshin è legato da uno dei 7 elementi primari che ne influenzano la natura degli attacchi e la loro intensità Poi la mappa è enorme, immensa, bellissima e in costante espansione Durante il vostro viaggio troverete culture, regioni e popoli molto diversi tra di loro Ognuno con la loro particolarità e poteri fantastici Poi hanno aggiunto due nuovi personaggi che si chiamano Wanderer e Faruzan, cioè un motivo in più per tornare a giocarci Che ce ne priviamo E eh, no che non ce ne priviamo Quindi che aspettate? Cliccate il link in descrizione per scaricare Genshin Pact in italiano ora E divertitevi un mondo in questo fantastico Mondo anime Ma guarda C'è il clima natalizio Abbiamo fatto l'albero E il presepe dov'è? Sti scristianizzati uh, Poi è bello Bello Bello! Abbiamo trovato il nostro Tu sei un po' meno bello, sai no, esatto. Però sei qui tranquillo e quindi va bene Aspetta che prendo Adro, Che sto prendendo le varie modalità Ma ti guardi un caminetto? Ma tu ti diverti davvero così? A passare il Natale? Da... Guarda, guarda che quello non scalda Le mie papine scaldano Le mie papine! Credo che sia scandalizzato Metti il bambino sul seggiolone Sul trono, guarda Scusa, scusa, sì, non volevo Mi scivoli bello. sempre, sei molto scivolo Aspetta, se, aspetta scorreggione Allora, seggiolone, posizione Oh, là, ecco Guarda che se Fai quegli occhioni, bambino natale, sì, non ne viene anzi. Riporta la montagna di carbone Uh, uh, uh, uh. Ok, ok, va bene, va bene Ti porta la Playstation 45 Allora abbiamo già preparato un po' il ceccone Ma il piatto del tacchino Devo prendere il tacchino al frigo E già è cambiata la cosa Perché ho sentito dire che hanno aggiornato il gioco Quindi ora è molto meglio Ho veramente rotto io, io lo butto in cestino, io lo butto in... Oh no. Mi... Oh, che cavolo è successo qui? Ho detto che devi star qua? Eh, che cavolo. Natale oh, per come tutti, come tranne come per me. E il tacchino anche lui, poverino, Breh. sta passando un bel Natale. Devo cucinare, giusto? Che te lo do, crudo? Sai che adesso è di moda il crudismo, buon essere Rove. Rove meat, rove libero. Mentre sì, si cucina sì, sì. andiamo a fare le decorazioni di Natale ah, Jingle bells, mia jingle mia. bells, jingle all the way, way. All the fun to ride in a wonder super sleigh Eh? Serve una stella Ma sei tu la mia stellina Quando sorridi, se Riva Nessa felice così, sarebbe tutto più bello Madre, io non so che La stella è in soffitta Oh no, non la soffitta, non la soffitta, non la soffitta. Perché proprio? C'è un regalo qui, babbo. Presto. Ma allora, dove è finita tutta quell'atmosfera di Natale? Aiuto, non ci torno mai più. No, voglio tornare nel mio jingle, bell E questo è il jingle brutto. Stellina, vieni qui. Che andiamo dal bambino. È tutto molto normale finché non inizi a levitare come tipo un... E' po' Ah! Cavolo! Ehi, ehi! Ehi! Fuoco, fuoco, fuoco! Fuoco, Ma fuoco! Le uova, le uova, le uova! Qualcuno mi dà... Ah! Bambina, fai qualcosa! Spegni! Oh, oh, la neve, la neve... Devo prendere la neve! Dove? Vicini qualcuno! Mi sta approcciando al bim! L'estintore! Oh! Figliolo! Allora, piatto, prendi un piatto, tranquillamente. Ok? Uno. Non sono capace. Va bene. Niente piatto, mettiamo il tacchino. È pronto! Bimba... <susurra> E anche stasera mi mangerò le carotine Grazie, grazie mille per avermi lasciato un grande pe... Nooo Sì però veramente, un Natale con te, veramente Preferirevo andare nelle miniere di carbone, veramente a minarle Allora, Zimbo nel fasciatoio Devo trovare l'abito di Natale Tu non muoverti, eh Tu non muoverti, non provarci che il castigo potente! Lo dirò a tutti gli elfi di sette regni. E santo cielo, questo bambino è una peste! Non si merita i regali, non si merita niente! È già fortunato che ha trovato un papà gentile come me. Ma dite il piano di sopra dov'è l'abito di Natale? Troviamolo un bel. No, davvero! No, davvero! Mm. Devo davvero! Guarda, guarda che ti ha trovato, bambino! Ora sei ciò che sembri, ovvero un cacchio di giullare. Forse sei quasi presentabile adesso. Sembri tipo. L'aiutante del Grinch. Ecco, veramente, solo lui ti vorrebbe. Allora, preferiamo un'altra cena di Natale. Butta la carcassa del tacchino nel cestino. La carcassa, che era mia! Butta via il tacchino. Oh, ora devo prendere un altro tacchino. No, ma siamo dei mangioni Comunque il frigo me lo ricordava un attimino più stretto Ecco, eh, so è il solito trucco del frigo Ah, che novità Oh, mi sto perdendo Ho trovato il tacchino Oh Usi sempre il solito tecnico ah! ah Signore, signore, signore Non mi avevano, ah, non mi avevano dentro che avevano... Oh, eh Andatevi a darvi, prego poi dare, È il mio, è il mio tacchino E me lo tengo stretto, questo è mio, ok Ho oh fame, basta Non posso dar da mangiare anche i pupazze di neve È perché gli ho rubato la carota, vero? Vuoi vedere, guarda ah, Ti massacro, eh Sono un machine gun e io sono un giocatore MLG Pro via. Eh, eh, eh scagazzi! Vieni qua ah, Ce l'ho fatta L'ho dovuto prendere dalle lande nordiche questo tacchino, eh Ho dovuto combattere Pupazzi di neve E poi sembra che racconto le storielle per bambini Io ho davvero combattuto contro Devo cuocere il tacchino Mi dimentico che non posso darglielo crudo Eh, uffa, eh, uffa yeah. Controlla il bambino E' il posto Grazie a non dire da. E